Ciao bambini! Benvenuti a questa nuova puntata con il corsivo. Come vedete io ho già preparato sul margine sinistro i quadrettini che ci aiutano a riconoscere le righe di scrittura. Questa volta per prima cosa andremo a ripassare le lettere che abbiamo già imparato e poi conosceremo la lettera R. Bene, le prime due lettere che andremo a ripassare sono la T e la I. Le mettiamo insieme. Quindi andiamo a fare un puntino in alto e uno in basso. Ci ricordiamo che la T sale, scende dritta dritta, poi scrivo la I piccolina, trattino e puntino. Questa volta possiamo metterli e fare proprio per intero le due lettere. Riproviamo. T, I. Questa volta, avete visto, ho provato senza i puntini d'aiuto. Riproviamo ancora. T, I. Se vedete che la vostra mano si allarga troppo, potete tranquillamente fare puntini d'aiuto. Quindi uno in alto e uno in basso. T, dritto, dritto, dritto. I, trattino, puntino. Ancora una volta, T, scendo, I. Ora andremo a scrivere T, U. La U è molto semplice, è come scrivere due volte di seguito la I senza mettere il puntino. T, E attenti adesso, 1, 2 e chiudo. U vado a evidenziare la U. U. Vedete? Due I senza puntini. Riproviamo. T. Uno, due, stop. Tu. Ancora. In alto, dritto, dritto. Uno, due, stop. Tu. Ancora. T dritto dritto, 1, 2 e stop. Trattino. T dritto dritto, U. Trattino. Ultimo. T U. Trattino. Come le altre volte, una riga sarà il vostro esercizio da fare da soli. Bene, rovesciamo le lettere. Adesso scriveremo IT, preparo, un puntino basso e uno alto. Prima la I e poi la T, alto, dritto, dritto, puntino, trattino. Di nuovo, IT, puntino, trattino. Proviamo, IT puntino, trattino, i, su in alto, scendo dritto, puntino, trattino, ancora una volta, i, t, senza mai staccare, ancora i, t, puntino, trattino. Ora proviamo a scrivere ut, u, uno, due, T. Trattino. Di nuovo. U. T. Attenzione, la U ha due cornini. Uno, due. T. U. T. U, t. Come la U nello stampatello. Solo che questa volta comincia con una piccola curva da sinistra U-T bene di nuovo un esercizio per voi e adesso vediamo come si fa la R la R è una lettera un pochino difficile perché non tocca sempre la riga la R possiamo disegnarla in grande così. Ha ah, un pochino la forma di un cigno? Sì, potrebbe. Il becco, la testolina, la pancia e la coda. Ve la faccio vedere. Parto dalla riga di scrittura, tocco la riga in alto, piccola onda tocco, giù e curva la rifaccio vedere, dal basso tocco la riga, un piccolo sorriso, scendo e su, la facciamo di nuovo, salgo, piccolo sorriso, giù, tocco la riga e risalgo, su, sorriso, tocco e risalgo, ancora, su, Sorriso, tocco e risalgo. Su, sorriso, tocco e risalgo. Ancora. Su, sorriso, scendo e risalgo. Su, sorriso, scendo e risalgo. Su, sorriso, tocco e risalgo. Su, sorriso. Tocco e risalgo. Il piccolo sorriso deve stare bello in alto. Non deve arrivare neanche a metà della riga. Proprio in alto. E risalgo. Bene. Allenatevi per un'altra riga. E ora proviamo a unire la R alle altre lettere. Quindi parto dal basso. Sorriso. Scendo. Vado a scrivere la I. E la t, rit, puntino trattino. Facciamolo ancora una volta. R, sorriso scendo e tocco. It dritto dritto, puntino trattino. Ancora uno insieme. Su, sorriso, tocco. It, puntino trattino. Completate voi la riga e scriviamo l'ultima parola di oggi che sarà TIR. Comincio con la T, su, scendo dritto, I, R, sorriso, scendo e salgo, trattino, puntino. Ancora una volta, su, scendo dritto dritto, I, sorriso, tocco e salgo, trattino, puntino. Ancora una volta, t, i, sorriso, pancia e su, trattino, puntino. Completate voi la riga e mi raccomando allenatevi con la r. Alla prossima!